La resta uguale tranne l'amore di tua madre la gente cambia alterti cambia più ne fai e più non ti basta la domanda è cosa non dobbiamo fare in ah, realtà eh. Ah, eh. Ho iniziato l'attività su questo canale due anni fa e il primo video era autotune come Sfere Basta, Kille Lauro, Gesù Cristo Vediamo come è cambiato nel corso di due anni l'approccio all'autotune, come cantare, come impostarlo. Abbiamo cominciato questo canale con Hermes, ritorniamo con Hermes. Anche se in tutti i video c'è sempre Hermes. <ride> e vediamo, insomma, sostanzialmente, a parte le burle, di, di vedere un po' come è cambiato questo approccio con l'autotune, come si canta, se si imposta sempre come prima e, e quant'altro. Ok, abbiamo scelto il pezzo nuovo di Sfera e Basta, dato che è l'ultima uscita. Inizierei con registrare. Poi dopo vediamo di mixare qualcosina. Preferisci farla con lui o da solo? La prima... La faccio con lui sotto, così almeno capisco il timing. Ok, ok, ok. Vai, allora te la mando. Tutto cambia, nulla, resta uguale, tranne l'amore di tua madre. No, sai come? Dovresti farla più... Come ti posso spiegare? Dovresti farla... Allora, tieni la testa più alta e usa... Devi sentire proprio la, la gola lavorare, questi muscoli qua. Tutto cambia, niente, resta uguale. Capito? Tutto cambia... Tutto cambia a nulla, resta uguale. Eh, perché eri, quando resti boss così proprio senti qua, cioè la senti qua la voce. Cambio vestiti, cambio appartamento, non ho mai cambiato quello che c'è dentro. Ma non mi sembrava male. Ok. Eh. Passiamo alla parte alta, ti ricordi come la faceva? Lo vuoi sentire? Senta, vabbè, mi no. sembra, non teneva sulla… Cioè è un finto cantato alla fine, no? Eh. Cioè non è voce piena, è... viene sempre da qua. Però è alta. Fai una roba Cantati anche il pezzo prima Così almeno ti aiuta A intonare quel discorso Di eh, voce rauca Così almeno quando parti Fai il tono più alto Però tieni sempre Quel discorso lì E non lo vedi Che sono sincero Cioè parti proprio e, la, Già la E Parte da qui E non lo vedi Che sono sincero Che se son triste Piange pure il cielo Poi è abbastanza mononota Cioè all'inizio rimane lì Poi è difficile il timing dopo Posso dire sincero invece che sincero? Perché non sono di Milano. Soccia. No, allora se dici soccia, allora no, me lo fai in milanese. Sorridere sopra uno yacht e pensi sia tutto ok, pensi sia tutto a po', ma non è un cazzo a po', son cambiato da un po'. Mammo <coughs> cammame. <coughs> Ok abbiamo deciso di registrare la prima parte che prevede sia una bassa che un'alta. Così vediamo come si comporta l'autotune sia sul parlato che sul cantato acuto Andiamo in sessione Tutto cambia, nulla resta Prima cosa da fare, un po' di magia. Mettiamo su il mix. E se volete imparare tutti i trucchi del mix, ragazzi, vi invito a iscrivervi al mio Patreon. Trovate qua sotto il link. Ha solo un euro, quindi è super conveniente. Io, fossi in voi, lo farei. Il mix parte sempre da... Qua dentro. Di per sé era semplice. Però c'è cioè, tutta questa pasta analogica che noi in qualche modo dovevamo ricreare. E come fare? Abbiamo usato... Ma parliamo adesso dell'autotune. Che insomma siamo tutti qua per questo. Per registrare ho attivato il classico autotune che utilizzo sempre. Solo che nell'arco di questi anni ha preso il sopravvento. Quello della Waves. Andiamo a inserire e vediamo come impostarlo. Perché... Allora, innanzitutto andiamo su F come scala minor. Ok, così siamo come, come di qua, vedete. Allora, è entrato in gioco lui perché l'AutoTune ha la caratteristica va bene di Del Waves, ok? Però si sente di meno. Hanno accorciato un po' l'effetto robotico che prima andava tantissimo Che martellava soprattutto con Plaza, con Easy Adesso tengono a non snaturare più la voce, ok? E con questo plugin qua è più fattibile Tranne l'amore di tua madre La gente cambia, il cash ti cambia Più ne fai e più non ti basta Cambia il modo in cui la guardo mentre sto con lui Penso son troppo cambiato, forse è meglio lui Vestiti cambio appartamento Non ho mai cambiato quello che c'è dentro E non lo vedi che sono sincero Perché se son triste piange pure il cielo Mai tradito un frate per una tipa Mai tradito una tipa che amavo davvero Dimmi che ne sai di momentino Mi hai visto Qui trema un pochino, andiamoci a mettere su il melo Inva Son troppo cambiato, forse è meglio lui. Sono troppo cambiato, forse è meglio lui. Son troppo cambiato, forse è meglio lui. Son troppo cambiato, forse è meglio lui. Sono troppo cambiato, forse è meglio lui. Sono troppo cambiato, forse Cambio vista, son troppo cambiato, forse è meglio lui. È meglio lui Cambio vestiti, cambio appartamento Non ho mai cambiato quello che c'è dentro possiamo dire che è cambiato il modo di mettere l'autotune dal 2018 che ho aperto questo canale ad oggi, 2020 dato che è entrato in vigore il real time della Waves come autotune, prima si usava tutti Antares quindi c'era quello, tutti usavano quello poi hanno fatto il real time, qualcuno lo utilizzava la maggior parte rimaneva fedele a Antares poi ho iniziato a dire ma sai che non suona tanto male quella roba lì E allora l'hanno importato Hanno iniziato a farlo i big Quindi è diventato un trend E allora oh, tutti utilizzano questo Ma c'ha il suo perché c'è il suo motivo Ed è quello che vi ho detto appunto Particolarità di suono E' è, è più gestibile il lato armonico umano Nel senso Se eh, qualora io dovessi togliere l'autotune Non sento tanta differenza Però laddove stona Ti corregge bene E sembra una voce naturale Cosa che si può sentire soprattutto alla fine Senza tutto che, pensi tutto a po'. Le parti da non correggere rimangono piuttosto naturali Quelle che corregge, ovvero sentiremo in fondo Tutto un po' sale Lo fa lui, però non si sente tanto l'autotune Lo intona, lo tiene su ma senza dare troppo fastidio. Quindi Waves Tune ha provato a pieni voti, è cambiato modo di mettere l'autotune, è più leggero, più delicato e soprattutto hanno cambiato il plugin, Ok? Per questo video era tutto ragazzi, vi invito a iscrivervi, lasciare un commentino con suscritto cosa volete vedere nel prossimo video. Mandate questo video a un vostro amico se vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto al super Brucalifo d'Alessandro. Peace fare un mega saluto al Brucalifo Studio e lo volevo ringraziare per tutti i mix e i master che ha fatto alle mie canzoni. Un bacione Giuse. Woo!